Grazie Presidente, allora, come è stato riportato dai consiglieri che mi hanno preceduto, effettivamente questo è un tema che abbiamo trattato più volte in Commissione Urbanistica ed è un tema che tra l'altro ha già visto un atto votato qui in aula. Eh, un atto nel quale si chiedevano più o meno eh, diciamo relativamente soprattutto al terzo punto dell'impegnato un aumento delle risorse eh, quindi di personale da mettere a servizio della UO Edilizia Sociale per eh, velocizzare, aumentare il numero delle stanze lavorate che effettivamente ad oggi sono ancora in un numero eh, esiguo. Eh, io, eh, Proprio nello spirito della collaborazione eh, chiederei al consigliere De Priamo insomma che ha presentato a prima firma questa mozione eh, di eh, poterla ritirare se è possibile altrimenti il gruppo del Movimento 5 Stelle si, si asterrà su questa mozione proprio perché quanto richiesto eh, dal consigliere e dagli altri firmatari è un, diciamo, un lavoro che già è in corso e ripeto già oggetto di un altro atto qui eh, in aula eh, per quanto riguarda il punto quindi sull'aumento del personale, eh, c'è eh, di fatto una novità in merito, proprio perché eh, l'assessore eh, Montuori appena eh, arrivato ha avuto in cima alle sue urgenze proprio questa del tema delle affrancazioni e tra l'altro c'è stato anche un incontro con il consigliere De Priamo, il consigliere Ghera, il consigliere Cozzoli e la consigliera Mussolini proprio in assessorato con alcuni cittadini per parlare delle affrancazioni e già in quella sede furono date rassicurazioni alle opposizioni che, che l'assessore e la Giunta avrebbe messo in campo qualsiasi ogni tipo di eh, azione proprio per velocizzare eh, queste, la lavorazione di queste pratiche quindi sono qui a riferire al, ai consiglieri delle opposizioni che l'assessore eh, Montuori ha dato proprio indicazione di eh, trasferire il procedimento delle affrancazioni a Risorse per Roma eh, perché come eh, emerso anche in Commissione questo procedimento aveva delle, eh, diciamo, mh, dei tempi molto lunghi anche eh, perché veniva in parte lavorato all'interno degli uffici del Comune ed in parte da Risorse per Roma. Quindi in via sperimentale già da oggi l'assessore mi ha comunicato che e tutta la procedura eh, sarà posta in capo a Risorse per Roma e che con il nuovo contratto dei servizi che eh, si dovrà approvare... Eh, a breve verranno date alla stessa risorsa per Roma degli obiettivi molto chiari in, in merito al numero di pratiche di affrancazioni lavorate eh, al, al mese. Eh, in merito invece concludo al, al primo punto, quello è un indirizzo che già abbiamo dato in commissione, abbiamo anche già valutato un parere che ci è arrivato e che abbiamo richiesto come commissione all'Avvocatura, per cui abbiamo già dato indirizzo agli uffici di trovare un un sistema per eh, diminuire il canone dell'affrancazione, non è comunque la Commissione che può eh, dire eh, diciamo, o scrivere una delibera del genere, per cui siamo in attesa che gli uffici la preparino in modo da sottoporla alla Commissione in cui verrà dato spazio appunto, alla discussione per l'espressione eh, di parere se eh, necessaria quindi il primo punto è un punto su cui siamo tutti d'accordo abbiamo già dato indirizzo il terzo punto sul personale abbiamo già votato l'atto e l'assessore ha già dato seguito al nostro indirizzo sul secondo punto sull'ampliamento delle urgentazioni ricordo anche al consigliere De Priamo che le precedenti delibere eh, in merito alle urgentazioni sono delibere di giunta non delibere di consiglio e che queste casistiche che eh, vengono riportate Nell'atto alcune di queste già sono state sottoposte all'avvocatura abbiamo ricevuto un, eh, diciamo, un parere infor seppur informale contrario per esempio ad alcune di queste come la necessità di eh, registrare l'atto. Ehm... Che non è sufficiente, ma bisogna anche trascriverlo. Per cui, per i motivi che ho qui, eh, fin qui eh, diciamo, eh, descritto, eh, noi chiediamo che eh, perché, proprio perché è già stato fatto questo lavoro eh, in comune, eh, in commissione di ritirare la mozione, altrimenti, se questo non sarà accettato dai, dai consiglieri, eh, il gruppo del Movimento 5 Stelle esprimerà voto di astensione. Grazie. se la richiesta da parte del consigliere di prima è quella di riaffrontare il problema in, in commissione non c'è alcun ostacolo, proprio perché rientra tra i temi che la commissione ha in esame, e quindi sicuramente lo riaffronteremo anche con l'assessore eh, Montuori che ovviamente verrà anche a riferire alla commissione così come è stato riorganizzato l'ufficio con quante risorse ripeto, risorse per Roma si occuperà dell'intero procedimento io non ho i dettagli particolari di è che accadrà, quindi se mi chiede di riportare la discussione in cui non ci sono problemi. Resta ferma la, la mozione, perfetto.